Dai, muoviti, muoviti! Voglio andare un pochino io sulla sull'antanella! Oh, è il telefono, che mi Mamma Romina, questo è successo! Pronto, mamma Romina? Ah, oh. sì, certo! Assolutamente! Io essere molto felice di venire dalle bambine! Devi dare solo a me qualche minutino per prendere il primo volo per l'Italia! Essa. Ciao Vane Ciao Ani Ascoltatemi guardate che oggi è il giorno in cui Io devo andare a fare quella visita Molto importante E quindi ho bisogno che qualcuno Venga a sostituirmi per qualche Oretta ok Allora ho provato a chiamare un paio di mie amiche Ma purtroppo sono tutte impegnate Quindi ho trovato il numero di Violetta Te la ricordi Violetta l'estetista perfetta? Violetta Adessa, proprio lei, te la ricordi, vero? Tu, tu non ne avevi conosciuto, Violetta Violetta è l'estetista perfetta È una signora russa, simpatica Mamma mia, ma guarda Simpaticissima, è più del mio pagnolino Anche se non parla Ma che ci tiene molto all'igiene personale Quindi lei Sicuramente la prima cosa che farà Quando entrerà in casa Che ci dobbiamo nascondere <ride> no uh. vieni qua furbetta Forse uh. cioè, adesso me la ricordo che forse l'altra volta era venuta da noi Sì, era venuta ma tu non c'eri e Vanessa te ne aveva parlato e quindi lei sicuramente Anastasia appena entrerà in casa ti controllerà le unghie delle mani se sì, ok in questa parola è un trifetto allora me ne vado a casa della zia ecco <ride> Non si sfugge ai problemi, non si sfugge, bisogna affrontarli. Quindi vi conviene, bimbe, tagliarvi le unghie delle mani perché sta per arrivare Violetta. Ma l'hai già chiamata? Sì, sì. Ah! Ma le raccontere. Allora, bimbe, io vado, mi raccomando portatevi bene con Violetta e tu soprattutto fai i compiti eh io ok la, Io la so ciao ciao sorella. Mi ciao, ciao a ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao sorella. ciao ciao ciao ciao ciao Bye, bye. ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Perché ragazzi, non mi dico quanto pesante una... se non avete visto ancora il video andatelo a vedere eh. il link descrizione oh. mm. <ride> però ragazzi vediamo un pochino vediamo un pochino <ride> piuttosto pozzoni però... allora ragazzi mm. ho una forbice per tagliare le unghie quindi vado a prenderla Ciao. Eccomi. ecco la forbice vieni dammi la tua manona Perfetto! Va bene? Tu vado Baduba! Tu vado Baduba! Ok! Mi hai sentito il campanello? È arrivata! Oddio! Mi sono tagliata le unghie prima, per fortuna. E adesso andiamo ad aprirli piano piano. da voi perché vostra mamma mi aveva chiamato tu chi sei? Anastasia. non c'eravamo conosciute l'altra no. volta Anastasia io sono Violetta e se ti per perfetta Violetta. e tutta allegra oggi? oggi sono Violetta babysitter dovete fare tutto quello che vi dico non dovete fare niente di quello che non vi dico cosa hai detto? ho E il nome è tuo nome pensare ad essere bello Anastasia il nome russo, ma come mai avere il tuo nome russo? È bellissimo. Tu, tu sembrare bellissimo. principessa russa, Anastasia È bellissimo tuo nome. Anche il tuo nome, essere bellissimo. Somigliare tanto al nome di mia famiglia, perché io essere violetta e sei tu perfetta russa. Adesso, però, io vorrei togliere queste sciarpa verità Caldo. fa niente anche se avrai visto sotto capelli nessun problema io avrei due tipi di capelli capelli per quando volo in aereo Perché fare molto caldo con questi capelli e allora io togli i capelli miei e prendere i capelli dove stai andando tu con questa mamma? ti piacciono i capelli viola Anastasia? vuoi fare i capelli viola? no bene anche perché tua mamma picchiare ma se io vorrei i capelli viola Vanessa tua mamma avrei detto che tu devi fare tanti compiti Tanti compiti E io mi ero portato merenda per voi da fare dopo compiti per Dopo compiti Adesso farò vedere quale merenda vi ho portato eh, Questo è caffè, caffè per me perché viaggio molto lungo Io avrei tanta voglia di bere caffè durante il viaggio Perché? Perché non Ma io avrei viaggiato da Russia per venire in Italia Dove vivi? Russia, Mosca Ma Lucia paese molto lontano, molto, molto lontano Avere portato il cioccolatino per voi Non essere proprio il cioccolatino tipico al russo Ma avere trovato questo in aeroporto E avere comprato per voi, bambini Quel cioccolatino è buono bueno. È il kinder buono, molto buono Avere assaggiato io prima durante il volo Ed essere è buono, buono, buono, buono Ho oh, anche questi della kinder Sempre buoni, ma non buono Ma buoni, perché sono buoni Buen. E poi avere preso altri cioccolatini E poi, oh, oh, oh, oh, oh, oh guardatemi bene attentamente non smicciare dentro posto di essere sta russa violetta non puoi smicciare no no no no no no non si fai maleducazione è brutta maleducazione io dire poi a tua mamma tutte queste cose allora bambina ascoltatemi molto bene tu stai rubando i cioccolati dalla mia borsa? no sì. si sì. No. allora lo vedete questo? Sì. questo non dovete mai bere ok non dovete mai mai bere. Questo essere una cosa russa che fa male ai bambini. Bisogna bere solo persone adulte. Ok. Va bene. Se bevono bambini? Io ho bevuto goccino prima di venire. Ma i bambini non possono assolutamente bere. Non potere bere. <ride> lascia stare, lascia stare! Tu non <ride> potere capire. Allora bambini, adesso basta con presentazioni di dolcetti essere Monella. io avrei capito, adesso io mettere te in castigo e non fare fare nessun gioco divertente. Adesso Vanessa dobbiamo fare due compitini. Va bene no. Vanessa? No. Due no. soli compitini. No. E poi andiamo a giocare. Volete giocare? Sì! Oh, sì! sì. Un gioco molto famoso in Russia, nascondino, nascondino. Volete giocare nascondino? Sì, anche fuori! Anche fuori perché ora qua è calma fare molto caldo molto caldo andare subito fuori a giocare che c'è tanto sole bello davvero? me in Russia quasi nevicava poi volevo andare su altalena ma c'era questa mia amica che non scendeva dall'altalena mi era male che mi ha chiamato vostra mamma così ho detto va vai via tu con l'altalena che io adesso vado da bambini italiani a giocare fare un rende giocare nascondino va bene iniziamo con i compiti di Vanessa Vanessa, adesso tu farti una domanda molto difficile: 2 più 2 quanto fa? ma io volevo giocare a nascondino a me piace tanto nascondino è vero io essere una bravissima nasconditrice allora Vanessa conti tu va bene? va bene allora ragazzi conto fino a 20 anzi no a 17 1 2 3 4 16 17 arrivo. Chissà dove si sono nascoste? Qui non c'è niente. Trovata! Oh, presa! Non è giusto! Guarda Metto! No, ah! Va bene, bambine, cosa facciamo adesso? Ti posso andare a bere un attimo. Va bene, vai a bere, dopo facciamo altro gioco. Ok, arrivo. Intanto pensate a un gioco che possiamo fare. Va bene. Arrivo. Va bene. Volevo la roba secca. Aspettate. Però posso bere quella pozione azzurra che ha portato Violetta. Mi sento strana, forse ho già forse è troppo caldo, mi sento strana, mi sento strana. Che bello questo scivolo, che bello! Sto divertendo un sacco con voi, altro che la mia amica sull'altalerma, vai, va, va! vai! Fai giretto sullo scivolo. Wow, a questa cosa non la sapevo, adesso provo pure io allora a salire dal contrario dall'uscita. Così quando torno in Russia io insegnare alle mie amiche tutte queste cose strane al parchetto. Però Anastasia, è tanto tempo che Vanessa non torna. Dove è andata? Dove può essere andata? Andiamo a controllare Va a bene. casa. Però facciamo un, un giretto almeno sul trampolino. Vuoi saltare prima sul trampolino? Sì. Va bene. Oh, oh, oh. è bellissima questa casa. Speriamo che vostra mamma ha bisogno ancora di me. Sto divertendo tantissimo, però adesso non tutto, Vanessa? Non tanto tempo! Sì, hai proprio ragione, andiamo, andiamo a vedere! Ma Perché c'è giumato di Vanessa per terra! Cos'è successo? No, no! Non mi dire che Vanessa ha bevuto pozione! Anastasia! Questo è un bruttissimo presagio che io ho, se Vanessa avrebbe bevuto questa pozione. Vanessa, Vanessa, non posso dirti cosa è successo Vanessa, andiamo a vedere dove è Vanessa.